Ho fatto l'Istituto Tecnico Agrario. L'importanza dell'agricoltura è fondamentale, su questo non ci piove. Anzi, speriamo ci piova, se no non cresce niente. <ride> A parte queste battute incredibili. Il campo del metaverso è anche nel settore dell'agricoltura, basta pensare che esistono già i catasti. Quindi ogni terreno è registrato precisamente in un sistema. Come nel metaverso, per intenderci. Adesso immagina di essere un agricoltore e caricare i catasti sul tuo trattore, e quello tranquillamente ti fa tutti i campi che hai in autonomia. Mentre tu puoi concentrarti su aspetti più importanti dell'azienda. Quasi quasi ci vorrebbe una start-up. Agricoltori, è tempo di evoluzione. Cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti.